Buongiorno a tutti e a tutti. Allora, abbiamo sentito un um, pezzo composto da Timur Selçuk, questo famoso e importante compositore, cantante, scrittore turco che purtroppo è mancato qualche giorno fa e semplicemente non si è svegliato il giorno dopo di mattina e molto probabilmente è mancato perché ha avuto l'infarto la dichiarazione di sua moglie ed è una figura molto importante perché è figlio di Minun Nurekin Selçuk che era un grande cantante e compositore di musica ottomana e Timur Selçuk, appunto suo figlio, è famoso anche perché ha composto l'inno dei lavoratori, l'inno del primo maggio e nel 2010 in piazza Taksim a Istanbul dopo quasi 40 anni di divieto e impedimenti su un palco durante i festeggiamenti del primo maggio Timur Selçuk ha portato il suo pianoforte e ha cantato davanti migliaia di persone L'inno del primo maggio e dei lavoratori. Ed è un, è un vero compagno che ha scritto diversi libri anche su, sul precariato diffuso tra gli artisti e i musicisti in Turchia. E qualche giorno fa è, è mancato questa canzone, si chiama a Taverna Spagnola e racconta le lamentele di un, di un cliente che sta bevendo in questa taverna e si ubriaca sempre di più perché dice basta con le lamentele, basta con la tristezza, se dobbiamo morire prima o poi moriremo tutti, allora buttiamoci sul vino, sulla nostalgia, ma anche sull'amore, beviamo sempre di più, sempre di più. Ma che mi sembra un, un ottimo programma, perlomeno. Eh, eh, di sì. <ride> Allora, io eh, in questa puntata, anche grazie al tuo input, ho deciso di concentrarmi sul, um, sull'esito delle elezioni americane, non facendo un'analisi USA, ma eh, facendo un'analisi, un eventuale. Eh, prospettiva eh, di come potrebbe avere in, un impatto questa, questo risultato sulla Turchia. Allora, eh, L'introduzione secondo me dovrebbe essere così. Trump prima di tutto in questi ultimi anni è riuscito proprio a consolidare i rapporti con i leader più problematici, più discutibili. Da Kim Jong-un da Sisi Egitto, da Putin a Erdogan, da Mohammed bin Salah, quindi eh. Sauditi, fino a Netanyahu. No? Quindi, questa è un, una cosa importante. Trump, che passa come leader xenofobo, razzista, sessista, opportunista, qualunquista, mai visto no? per così tanto negli Stati Uniti. Tuttavia. Basta con, che uno sia un despota. Con un... tutti questi personaggi ha avuto veramente dei rapporti senza precedenti. No? E, e per via dei risultati attuali, ossia Biden, e tutti questi, secondo me, sono preoccupati. Perché è come. Come Biden, ehm, si, Biden si comporterà, ehm, anche perché ricordiamoci che Biden, forse dopo Bush, è l'uomo che ha più esperienza nella politica estera, nell'amministrazione statunitense. Quindi, a mio parere, non soltanto il nostro caro amico Erdogan, ma un po' tutti questi personaggi loschi, problematici, sono tutti preoccupati, secondo me. In secondo luogo, eh, secondo me, eh, Biden, eh, eh, sul suo tavolino, avrà due eh, precedenze, Cina e l'Iran quindi con la Cina, eh, ovviamente ci sarà tutto il discorso legato al commercio, eccetera, e in questo punto subentra la Turchia, perché durante l'amministrazione Trump eh, la Turchia ha aumentato molto i suoi accordi bilaterali commerciali con la Cina, è diventato quasi il trampolino per, eh, per l'Europa e la Turchia, e eh. per arrivare all'Europa e per la Cina la Turchia è diventata quasi un trampolino. E' una delle vie dei... Dalla Belt Road Initiative. Esatto. Anche perché pr prima che ehm, eliminassero le quote commerciali per la Cina, la Turchia era proprio il laboratorio di assemblamento di numerosi prodotti industriali cinesi. E uscivano questi prodotti dalla Turchia col marchio turco e arrivavano in, in Europa. Quindi in realtà è, è molto strategica la Turchia eh, per la Cina, molto importante. A questo punto, anche per Biden, potrebbe eh, essere un elemento, un punto molto cruciale la Turchia nella sua politica estera. Dall'altra parte, l'Iran, ovviamente c'è il nucleare, c'è Duranima, eccetera. Questa eh, si, si, la, si riprenderà l'accordo o meno? Eh, Biden, eh, vedremo come si comporterà. L'Iran è molto importante per la Turchia per via eh, di una serie di, di, di questioni, tipo <coughs> eh, negli incontri di Astana sul, sulla Siria l'Iran si è trovato sempre attorno al suo tavolino con la Turchia. E nei confronti dell'Iran c'è un embargo stato in atto, però la Turchia continua a bucarlo, e eh, non rispettarlo. Il rapporto dell'Iran con l'Armenia è un punto molto debole e delicato per la Turchia, soprattutto oggi. Ur sì. anche i kurdi eh, eh. Certo, certo. e poi anche il famoso imprenditore eh, turco iraniano Reza Zarraf, che si trova ancora in carcere in, negli Stati Uniti d'America ed è una carta eh, che potrebbe avere Biden nelle sue mani perché Reza Sarraf è un grande corrotto, è un grande evasore del fisco e nel, nelle sue dichiarazioni in tribunale ha detto che tutto il suo progetto di grande corruzione internazionale è stato anche eh, ideato e approvato dal Presidente della Repubblica di Turchia. Quindi ehm, quest, da questi due punti di vista Biden potrebbe essere un, un, un, un problema per Erdogan. Ovviamente... Del, sono molto felici Macron e Merkel del fatto che Biden sia stato eletto perché ehm, i, questi due membri importanti del, del patto atlantico eh, sono, era, si lamentavano molto della presenza, delle scelte, dei comportamenti di, di Trump adesso ehm, sono molto felici, soprattutto Macron tenendo in considerazione come e quanto aumenta la sua voce contro la Turchia l'altro ieri ha messo anche in discussione la presenza della Turchia nell'Unione doganale Europea L'arrivo di Biden potrebbe veramente eh, rendere molto felice questi due amici, Macron e Merkel. Qua abbiamo tre uomini e, e donne chiavi, eh, Tony Blinken, che all'epoca scrisse il discorso di Clinton che fece nel Parlamento turco, che potrebbe essere il nuovo eh, ministro degli affari esteri di, di Biden, Phil Borden è, è, è l'ex rappresentante del Medio Oriente, responsabile rappresentante e consulente del Medio Oriente di Obama ok. Brett McCoy invece è un esperto della Siria e anche molto criticato da Ankara questi sono tre uomini molto importanti, erano molto importanti nell'amministrazione di Obama che in questa nuova amministrazione Biden, uno di questi tre potrebbe diventare, potrebbe assumere un ruolo molto importante quindi un altro, un altro problema per Ankara. Ankara può resettare, cosa possiamo aspettarci resettare i suoi rapporti e quindi fare passi indietro e adattarsi a Biden. Questo potrebbero fare un po' tutti, mh, tutti i leader ab che abbiamo elencato prima. L'ultima dichiarazione di stamattina del ministro della difesa nazionale Akar, in effetti ci fa capire questo. Akar stamattina ha detto che il discorso legato all'S400 e alla F-35 potrebbe essere un discorso che potremmo ritrattare con nuova amministrazione. S400, che sono questi sistemi di, di difesa, difesa che la, Russia, Turchia, Russia. Esatto, la Turchia ha comprato. Dalla Russia ovviamente è la prima volta che un membro della NATO compra un'arma un così potente da un, membro che, de, de un, de un paese che non è membro NATO. Ovviamente ha lasciato la bocca aperta all'amministrazione di Obama, ma anche a Trump. Ehm, in cambio, eh, la Turchia è stata espulsa dal, dal, dal progetto di produzione del deliare F-35, quindi eh, nel, in un'eventuale ritra ritrattativa la Turchia potrebbe essere reinserita nel progetto F-35 e, e poi possono esserci delle facilitazioni perché la Turchia possa comprare dei Patriots perché nell'amministrazione Obama nel 2013 la Turchia non è stata autorizzata a comprare Patriots e secondo le dichiarazioni di Erdogan così ha cambiato la sua direzione ha comprato gli s 400 che più o meno sono equivalenti dalla Russia lì dice Erdogan che è scoppiato tutto quindi si legittima eh, così E, e i F-35 sono gli stessi che eh, sono stati venduti agli Emirati Arabi Uniti eh, in cambio del loro riconoscimento di Israele. Israele che però non, su questo ha avuto delle rimostranze nei confronti dell'amministrazione dell di Trump eh, sfruttando l'occasione per rilanciare dicendo che eh no, se noi dobbiamo avere più, eh, più capacità eh, bellica rispetto a tutti i paesi arabi allora adesso se voi date gli F-35 agli Emirati a noi dovete dare nuovi, nuove armi e nuovi eh, sistemi mm. di, di difesa ti eh, con ehm... così sembrano dei bambini che si devono in continuazione vero? Eh, infatti, ah, io quel giocattolo l'altro anti-trump eh, li, li rappresenta bene un po tutti sì. questo suo infanzia tutti questi che hanno problemi psicologici legati all'infanzia all molto infelice allora ehm, Ankara potrebbe fare una potrebbe iniziare a fare una scelta Potrebbe essere obbligata a fare una scelta tra Russia e, e l'amministrazione statunitense. A questo punto però subentrano due, eh, due elementi. Conflitto in Nagorno-Karabakh, eh, dove lo mettiamo? E la seconda cosa invece è tutto questo rapporto diplomatico e eh, burocratico eh, dell'intelligence commerciale che è stato costruito in questi anni con Mosca, dove lo mettiamo? E Questo è un punto interrogativo. L'ultimo punto invece è legato alle sanzioni cazza. Okay, sembra, eh, sembra una parolaccia, però. C-A-A-T-S-A, diciamo, no? Cazzo, cosa sono? Eh, sono mh, i, un, un, delle sanzioni per contrastare gli avversari americani attraverso la legge sulle sanzioni, si chiamano, ok? Questa legge qua. Cosa vuol dire? Quando Trump si è incavolato perché la Turchia ha comprato eh, gli S-400 dalla, dalla Russia e, e ovviamente, quando. Ehm, eh, quando è venuto fuori il fatto che la Turchia abbia aiutato un imprenditore per eh, bucare l'embargo statunitense nei confronti dell'Iran ma soprattutto quando la Turchia ha arrestato un pastore, ehm, il Branson, il pastore statunitense e l'ha trattenuto in carcere quasi per due anni Trump ha detto io attivo Katsa", e questa è c i, -I e eh, metto in atto nel 2017 eh, una serie di sanzioni nei confronti di coloro che collaborano a livello alto con Russia, Iran e Nord Corea. E la Turchia fa un po' tutto, tranne la Nord Corea per quanto sappiamo, sì. con l'Iran e la Russia, eh, eh, va alla grande. Sì. Allora, a questo ha punto però... rapporti privilegiati. Esatto. Eh, però i cazza sono, le cazze diciamo, sono state un po' trattenute, non, non sono state proprio applicate al 100%. Biden ha già anticipato durante la sua campagna elettorale che potrebbe prendere in considerazione eh, le sanzioni nei confronti di Ankara se non facesse dei passi indietro eh, per migliorare il suo rapporto con gli Stati Uniti d'America. Quindi questo è un grande punto interrogativo. E ovviamente, qua ho scritto un po' di appunti, ma è il discorso abbastanza lungo e complicato. Io mi fermerei qua se non hai altre domande. Eh, il il, il, il genere di Erdogan? Sapevo che saresti arrivato <ride> qua. Allora, il genere di Erdogan fa, forse fa parte anche di questo discorso. Allora, oggi abbiamo detto. Il... Che... Eh, ci arriviamo. Il ministro delle, della difesa nazionale, abbiamo detto stamattina, ha annunciato ma, un eventuale passo da fare indietro, no? su S-400, F-35, possiamo trattare, vediamo un attimo, eccetera. E, e Berat al bayrak che è il genero di Erdogan, che fino a qualche giorno fa era il ministro del tesoro e nell'amministrazione precedente era il ministro delle politiche energetiche, quindi non, è, non ha mai coperto un ministero sfigato, ok? È, è anche quello che controlla la Somalia esatto, che probabilmente come abbiamo detto eh, in Panama, eh, Paradise Leaks eh, si parla del suo eventuale rapporto con le organizzazioni criminali in Somalia ma la sua famiglia comunque ha un investimento enorme a Mogadiuscio in tutta Somalia è un personaggio importante, un personaggio chiave oltre ad essere appunto, figlio di una grande holding e, e il genero delle, de, del Presidente della Repubblica ma anche un personaggio molto antipatico all'elettorato di Erdogan, ok? Ed è, è stato definito come responsabile dell'attuale crisi economica e quindi e, e si è dimesso l'altro giorno su Instagram, questa è una cosa pazzesca, e il suo Twitter è stato bloccato, sospeso, dice che qualcuno l'ha bloccata. Cioè con una lettera con degli errori grammaticali mostruosi. Anche un mio amico italiano che sa parlare un po' in, in, in turco mi ha mandato lo screenshot dicendo guarda che ha fatto degli errori grammaticali qua. Cioè su Instagram si è dimesso, siamo arrivati a questo punto qua e, e dopo 24 ore tra l'altro è, è venuta una brevissima comunicazione ufficiale. Comunque potrebbe essere un gesto fatto da Ankara come un messaggio verso... Washington, per dire stiamo mettendo le cose a posto un po' come la nuova amministrazione potrebbe desiderare. Il debito pubblico è cresciuto, l'inflazione è in aumento, la disoccupazione è in aumento, la lira turca si svaluta sempre di più, pessimo politico definito nei sondaggi, i suoi piani e le sue promesse, tutti sono falliti praticamente. Un um, e mh, potrebbe essere veramente uno dei gesti che ha fatto Ankara per salvarsi il culo, ma salvare, eh, mh, investire anche sul, rap sul rapporto del, mh, di, di Biden. Qualche giorno prima che si dimettesse questo ministro, eh, è, mh, è stato eh, tolto dall'incarico anche il direttore della Banca Centrale che era un, un, uno dei dirigenti della banca statale Hulk Bank, che è una banca coinvolta in questo grand, gra, grande scandalo di cui parlavamo prima e che è appunto ehm, è il progetto che ha, che ha in, in bucato l'embargo statunitense nei confronti dell'Iran. Quindi anche queste mosse qua possono essere tra, tradotte come mosse strategiche per riconsolidare il rapporto con gli americani. Nelle, nelle, con l'arrivo la, di Biden potrebbe essere un messaggio lanciato sì. da Ankara però sì. la cosa più triste io sono un giornalista sì, si stanno quella... preparando immolando il genere cioè. Sì, potremmo sì. dire tranquillamente così la cosa più triste a livello giornalistico invece il ministro del, del tesoro si dimette su Instagram per 24 ore nessun portale di notizia rivista, giornale, agenzie di notizia agenzia di stampa, canale televisivo, mainstream, fa la notizia su questo. Non ne sono accorti, nessuno è no. su Instagram. <ride> o così probabilmente, però la Turchia è il quinto paese nel mondo che usa di più l'Instagram, perché accetta, aspettavano l'autorizzazione del Presidente della Repubblica, molto probabilmente, perché siamo ormai sicuri, con anche l'aiuto dei parlamentari e dell'opposizione, che numerosi parlamentari del governo e numerosi ministri del governo intervengono sui titoli sulle parole e sul, sulle foto utilizzate sui giornali no? alcuni addirittura su, uh, parlamentari del governo sono accusati di uh, provare a avere la voce in capitolo nell'impaginazione dei giornali a quel punto certamente come, se, i come i grafici ovviamente se il Presidente della Repubblica dice ai suoi uomini oppure ai suoi giornali utilizzando questa definizione un po' sbagliata che non si può parlare di questo, non si parlerà per 24 ore. Era incredibile, tutto il Twitter, tutti i canali televisivi dell'opposizione erano impazziti, anzi, festeggiavano perché si era dimesso il genere, Ma i mainstream, diciamo, i media allineati col governo, erano Sono in 90%. silenzio: 90-95% erano in silenzio totale. Solo dopo 24 ore il Presidente della Repubblica ha, ha rilasciato una comunicazione scritta dicendo. Accettiamo le scuse del ministro del Tesoro. Quindi, il giorno dopo, quindi quasi 48 ore dopo, in, in alcune parti dei giornali mainstream, la notizia è passata come il ministro del Tesoro si è ritirato. Non è che si è dimesso, si è ritirato. No? Si è ritirato. No. Questo è, ci fa capire quanto. Di salute. salute, lui ah. dice per motivi di salute, ma anche questo non, non si sa per quale motivo ha covid oppure ha qualcos'altro. E lui non è venuto fuori. Cioè quindi siamo in, un, in una buffanata totale, cioè una, una cosa ridicola altrettanto, triste ovviamente, e ci fa capire quanto, eh, quanto forte è la propaganda in Turchia, quanto è sotto controllo, la stampa in Turchia, sotto controllo di Ankara del governo centrale. Ah, beh, eh, in, in Italia c'era la, la terza camera che era il porta a porta di di Bruno Vespa fino a poco tempo fa, oggi su, su Repubblica c'è un articolo di De Luna che, che riprende un po' queste cose per raccontare eh, di, del, del fatto che si, si dice che, che il, siamo in una dittatura sanitaria e, e lui con, contrasta un po' questa, questa definizione facendo paragone, paragoni con appunto queste, eh, queste derive che potranno essere la, la, la, la terza camera di Bruno Vespa o la sospensione delle, delle libertà durante gli anni 70 per contrastare il terrorismo e questo probabilmente è più o meno la stessa cosa cioè il chiudere, il censurare il nascondere eh, notizie che solo una volta che sono state eh, triturate dal, dal potere possono essere esposte o comunque raccontate solo in minima parte sì, sí, show must go on praticamente, ah, no, no. no, show must go, on. non si deve toccare niente, non si deve mettere in discussione niente, show must go, on. lo spettacolo deve continuare e, non... e perché stiamo, eh sì. Sì. state senza pensieri, stiamo bene, stiamo portando avanti, lavoriamo sì, per il vostro no. bene, ci pensiamo noi. Allora, da questo grande caos io passerei al caffè turco e eh, eh, parlerei di un discorso alla... che mi è stato impedito per due settimane di seguito <ride> e quindi parlare del ca caffè e di che dolce affiancare accanto caffè Allora, partiamo un po' da, da quelle che preferisco io Profitero dal al cioccolato fondente, per me in il cocktail pop per Esatto, però il caffè senza zucchero quindi senza ah, <ride> <ride> Grazie, Se, così mi prendo sempre in giro Oppure passiamo verso una soluzione un po' più soft, torta al cioccolato e biscotti semplici oppure se entriamo nella tradizione nella tradizione storica diciamo millenaria e possiamo parlare dei locum questi dolci gommosi che anche a Torino troviamo ormai e oppure possiamo parlare di cadaif tipo capelli d'angelo con frutta secca e sciroppo a base di zucchero un dolce fresco sì. sì sai questi spaghetti sottilissimi eh, capelli d'angelo si pasta, chiama? Sì. pasta sì esatto io solo so, so, so, lo chiamo solo io caffè. No, no, praticamente sono a forma di pasta, ma non sono no, salati, no. sì, sono botte di zucchero anche quelle <ride> preparate. Con frutta secca e sciroppo di zucchero, e, e poi potremmo utilizzare baklava come un'ottima scelta da, ecco, sì. da accompagnare con, <ride> mi con caffè. E baklava fatto con esso dei sottili, delle sottili sfoglie di pasta, filo con burro, noci, pistacchi e sciroppo di zucchero, sempre sopra. E poi l'ultima invece è una scelta molto elegante, secondo me, shaker pare impasto a base di mandorle con sciroppo, appunto, con un po' di sciroppo di zucchero e limone, che sono dolci tipici diciamo anatolici medio orientali io li ho trovati dal Libano alla Grecia dalla Turchia fino all'Azerbaijan, un po' dappertutto ci sono questi dolci sì. e poi concluderei con uh, cosa è successo eh, secoli fa eh, oggi novembre. esatto, 12 novembre è una data interessante 12 novembre è stata eletta Zehra Budunc una donna okay, come la prima vice sindaca di un comune nel 1934 a Bursa perché in Turchia le donne hanno avuto il diritto al voto nel 1930. Zehra Budunç eh, faceva lavori da, da staffetta durante la guerra di indipendenza fino al 1921 è stata torturata, malmenata, arrestata, addirittura mandata in esilio in Grecia. Una donna che nasce nel 1896 a Salonico, quindi in Grecia, e poi dopo anni eh, viene rimandata in esilio in Grecia perché lavorava ehm, contro gli occupanti ma anche contro il Palazzo Reale Ottomano eh, in, in Turchia partecipando alla guerra di indipendenza. E torna in Turchia dopo qualche tempo dall'esilio e lavora e, come politica per, perché le donne possono acquisire il diritto al voto nel 1930, diventa legge, e nel 1934 diventa prima donna vice sindaco della Turchia a Bursa, nel 1946 diventa parlamentare, dieci anni dopo nel 1956 a Istanbul chiude i, i suoi occhi. Questo sarebbe il caffè turco con un di oggi. Well, eh... Un bel, casino, un bel casino abbiamo, abbiamo raccontato in, questa, in questo caffè turco eh, va bene, grazie grazie a voi, buona giornata a tutte e eh. tutti.